Ciao a tutti, in questo video parleremo di come si possono visualizzare geometricamente alcune operazioni tra polinomi e alcuni prodotti notevoli. La prima domanda che ci poniamo è qual è il quadrato di un polinomio di n termini, in simboli? Qual è il risultato di questa espressione? Il modo migliore per iniziare ad affrontare il problema è partire dai casi più semplici. Partiamo dal caso in cui n è uguale a 2. Partendo dal caso n uguale a 2, notiamo che esso coincide con il quadrato di binomio, prodotto notevole che probabilmente conoscete. Ma come si fa a dare un'interpretazione geometrica a questa scrittura? Disegniamo un quadrato di lato a più b e suddividiamolo in questo modo. Come potete vedere abbiamo ottenuto Due quadrati e due rettangoli. Quali sono le aree di queste figure piane? Dunque, il quadrato più grande di lato A avrà area A alla seconda. Ovviamente il quadrato di lato B avrà area B alla seconda e i due rettangoli, che tra l'altro sono equivalenti, avendo dimensioni A e B, saranno proprio di area A per B. Quindi possiamo scrivere l'area del quadrato più grande come la somma delle aree, delle figure al suo interno. Perciò a più b alla seconda è uguale ad a al quadrato più b al quadrato più due volte a. Nello stesso modo in cui abbiamo studiato il caso n uguale a 2, studiamo anche il caso n uguale a 3, che peraltro coincide con il quadrato di trinomio, e i casi n uguale a 4 ed n uguale a 5. Come prima scriviamo il risultato come somma delle aree dei poligoni in cui abbiamo suddiviso il quadrato di partenza. Notiamo che ogni espressione è composta da somme di quadrati e doppi prodotti e possiamo quindi scrivere la seguente regola generale, ovvero che il quadrato di un polinomio di n termini è la somma dei quadrati di tutti gli n termini più la somma di tutti i doppi prodotti possibili. Per prima cosa dividiamo il risultato proprio nei due pezzi che la regola ci suggerisce, ma operando un'ulteriore suddivisione sui doppi prodotti possiamo contare i termini di cui è composto il risultato. Ci sono gli n quadrati, gli n-1 doppi prodotti con x con 1, gli n-2 con x con 2 e così via. Dunque i termini che compongono il quadrato di un polinomio di n termini sono pari alla somma dei primi n numeri naturali, ovvero n per n più 1 fratto 2. Preoccupiamoci adesso di un ulteriore problema. Come possiamo vedere graficamente la scomposizione della differenza di cubi e della somma di cubi? Ora, utilizzando GeoGebra 3D, cerchiamo di visualizzare la differenza di cubi. Dunque, abbiamo usato il primo cubo più grande, adesso ne facciamo uno più piccolo al suo interno, e cerchiamo di completare il volume di questo cubo con dei prismi rettangolari. E questo è il risultato. Raccogliendo il suggerimento del software, consideriamo ora i tre parallelogrammi che riempiono il volume del cubo più grande a partire da quello più piccolo. Dalle loro dimensioni possiamo calcolare i volumi. Quello sulla sinistra ha come dimensioni A, A e A-B. Quello in alto, a destra, avrà come dimensioni a, b, a-b, quello piccolo in basso a sinistra invece come dimensioni avrà a-b, b e b. Raccogliendo a-b dalla somma otteniamo la formula che conosciamo, ovvero a-b per a alla seconda più a-b più b al quadrato. Lo stesso identico discorso si può replicare per la somma di cubi dove la spartizione diciamo dei parallelogrammi sarà diversa. Otterremo una formula che alla quale invece di operare un raccoglimento totale dovremo operare un raccoglimento parziale, ottenendo però infine anche qui la formula desiderata, cioè a più b per a alla seconda meno b più b al quadrato.